È la settima domenica del tempo ordinario, questa domenica il Vangelo ci esorta ad essere disposti a rompere quella spirale di vendetta che talvolta si innesca nei rapporti tra noi, nei rapporti umani, il desiderio ecco, di, di vendicarsi, il desiderio di fare giustizia, una giustizia umana, contrassegnata talvolta dall'odio l'incapacità ecco, di perdonare, di andare oltre le offese ricevute. Molto spesso ecco, ci capita proprio di agire così. Il, il Vangelo ci esorta invece a rompere questa spirale, non covare odio, non covare rancore. Gesù fa riferimento alla legge del taglione, cosiddetta l'occhio per occhio, dente per dente. Singolare il fatto che questa legge prevedeva addirittura che se si rompesse se si era rotto un dente di una persona con una dignità maggiore bisognava romperne due ecco, alla persona inferiore nel, da un punto di vista sociale per cui ecco la legge in se stessa la legge di Hammurabi, diciamo del codice di Hammurabi eh, conteneva delle, dei riferimenti, delle regole, erano insiti questi riferimenti però ecco una legge che comunque prevedeva prevedeva ecco, il regolamento di conti in un certo senso. Allora il cristiano è chiamato ad essere mite, è chiamato ad essere arrendevole, a porgere l'altra guancia. Certo Gesù ci esorta a porgere l'altra guancia, però Gesù non ha, non ha offerto l'altra guancia, si è lasciato mettere sulla croce. Non si tratta fisicamente di, di essere, diventare schiavi dell'altro, diventare succubi. Non si tratta ecco, di subire supinamente e di, di mettersi al di sotto dell'altro, no, si tratta semplicemente di scioccare l'altro, di portarlo su un altro terreno, si tratta cioè di non considerare l'altro come un nemico, non posso considerare l'altro dal punto di vista delle sue miserie, lui non è la sua miseria, io non sono la mia miseria, io sono persona voluta, desiderata dal cuore del Padre, sono una creatura di Dio, sono persona come te, tu in questo momento ti avverto come un nemico per quello che stai facendo, ma io so che nel tuo cuore c'è la grazia di Dio, c'è il germe di vita eterna che Dio ti ha posto, tu sei come me, io potrei trovarmi anche nella stessa situazione, tanto è vero che la vendetta ci mette allo stesso livello, invece l'amore e il perdono ci mette su diversi livelli. È il livello della grazia, è il livello la circolarità dell'amore di Dio. In questo, in questo livello dobbiamo uh, in, rientrare tutti per essere segno dell'amore del Padre. Buona domenica.